Da anni che ci vengo, ci vengo sempre volentieri, anche per il mio modo per riflettere, per ascoltare altri, abbiamo bisogno tutti di maggiore conoscenza, conoscere per diventare più responsabili e soprattutto io credo che diventi importante l'ascolto delle varie voci, dei vari contributi, ma anche abitare un po' il tempo, no? perché nell'arco degli anni molte cose stanno cambiate, stanno cambiando e quindi è necessario non dare mai per scontato. Io... Mi stupisco di chi si stupisce, ad esempio, perché alcune verità anche di questi ultimi giorni, se una persona fosse attenta, se non si ferma in superficie, se scava in profondità, eh, l'avremmo conosciute, perché quella di Schiavone mi sembra veramente una dichiarazione che bisogna stupirsi di chi si stupisce, lo sapevamo tutti che lì sotto c'erano tonnellate e tonnellate di rifiuti che distruggono la vita e la salute della persona.